Grazie Presidente, eh, molto brevemente eh, per eh, sottolineare insomma, la bontà della, della deliberazione in, in esame e per appunto, anche eh, voler, eh, volersi sottolineare un po' la differenza fra le, le precedenti e le attuali amministrazioni soprattutto per quanto riguarda questo tema molto sensibile, infatti appunto, eh, si sta procedendo appunto l'abbattimento di questo manufatto, manufatto, eh, manufatto abusivo e eh, con le conseguenti appunti, appunto impegni di spese economiche dicendo, andando un po' in controtendenza rispetto a quella che, so, che è stata la storia di Roma che se può scegliere insomma, se manifestare appunto, interesse pubblico e quindi salvaguardare le strutture abusive, ovvero procedere eh, nel senso di, di abbatterle anche appunto, con, uh, in danno e quindi con conseguente impegno di risorse economiche, procede nella seconda direzione, de, uh, dando in un certo qual modo un po' di, uh, di distacco di, di differente punto di vista su queste, questa tematica rispetto alle precedenti amministrazioni. Grazie Presidente.